Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca che condividi uomo che non basta mai Ma Maxi Maxi uh, uh, che uh, sta a uh, capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se uh, a uh, giocare uh, non uh, si altro è un bre Matalo, matalo uh, Camperon dietro la cru Per uh, iscriverti uh, al canale Maxi Mix su Youtube uh, Se tutto e di più Forza fallo pure tu Perché uh, con uh, le tigre di Roma stare sempre un passo in più ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e in questo video vi parlerò delle catture afk catture che comunque ci danno rp e ci permettono di poter creare un account da zero un account legit eh, come quelli che tanta gente vende e da zero partendo da zero allora ieri vi ho fatto vedere come creare eh, diciamo nel vostro personaggio come avere tutte quante le abilità al massimo in modalità fk nel senso che sta lì e le fa da solo, fk eh, sta a significare questo, allora per fare questa cosa abbiamo bisogno di un amico e dell'elenco partite che vi lascerò in descrizione che potete scaricare in caso invece eh, voi siate Xbox One e vogliate creare le vostre attività FK eh, potrei fare un tutorial, questo dipende da voi, se avete bisogno di capire come si crea un'attività FK eh, vi faccio un tutorial e ve lo porto sul canale Allora, innanzitutto vi faccio vedere, l'elenco partite è un elenco partite formato da 16 catture ragazzi 16 catture possono essere anche meno però eh, se ne abbiamo 16 mettiamo lì il diciamo il personaggio a girare per queste 16 catture non so un'ora due ore quello che ci impiega e eh, faremo i nostri RP in, in un po' di tempo ovviamente quando non staremo giocando magari andiamo a scuola magari andiamo a lavorare andiamo a fare i cazzi nostri Lasciamo la play eh, a girare in cattura FK con un amico che ha la stessa necessità nostra di fare RP e possiamo fare RP e soldi Allora, Facendo due volte un elenco, un elenco partite da 16 catture eh, totalizzeremo 4 milioni, mi sembra 4 milioni più un botto di RP, ragazzi, fino ad arrivare a, a un rango di 120 e avere tutto sbloccato. Allora, eh, io qui ne ho avviata una sola di cattura, giusto per farvi vedere. Le catture lasciatele tutte come sono, cioè 7 round. Per fare 7 round, ragazzi, dovete avviare le catture da una sessione privata. Perché se siete in pubblica non vi metterà 7 round, ma ve ne metterà solo 4. Quindi avviate le catture da sessione privata. Quindi invitate il vostro amico. E quando sarete nella cattura andrete a bloccare il joystick allora in questa cattura ragazzi eh, ci sono degli rp eh, supplementari che ci andrà a dare quando uccideremo diciamo gli attori che sono nella cattura gli omini che sono nella cattura quindi qui dovremo bloccare il nostro analogico in maniera che cammini sempre avanti e il tasto R2 ragazzi: non dovremo bloccare altro. Il tasto R2 è per sparare perché, come vedete, ha già il minigun in mano appena arriva e eh, rimarrà con questo minigun in mano fino a quando non finirà i colpi. Quando finirà i colpi, automaticamente eh, comincerà a correre da solo. Io, qui, adesso sto correndo io, però nell'altro round vi farò vedere come andrà. E... In pratica dovrebbe andare così insomma no però comunque nell'altro round ve lo faccio vedere in maniera più più dettagliata quindi a questo punto tenendo il joystick bloccato andando avanti camminerà il nostro personaggio addosso alla diciamo alla barriera e sparerà quindi farà esplodere i bidoni e e di conseguenza prenderemo rp per gli omini per gli attori che uccideremo e eh, gli rp per le valigette che prenderemo quindi eh, questa cosa si ripeterà per tutti i round a differenza che comunque eh, sia noi che il nostro amico faremo un round vincente a testa questo eh, io l'ho perso e questo lo andrò a vincere qui bloccherò tutto e, e terrò tutto bloccato e come vedete appena molla il minigun perché sono finiti i colpi incomincerà a correre e farà tutti gli RP ragazzi e in questo modo potremmo fare moltissimi RP senza fare un cazzo, senza stare lì a fare missioni per salire di rango e cazzate varie solamente tenendo bloccati il, il joystick in maniera da poter andare avanti altro aggiungere ragazzi io spero che molti di voi capiranno il senso di questo video e approfitteranno di questa cosa se vogliono creare un account da zero detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti